Eccolo Benvenuti in questo nuovo vlog, io sono barbuto Ma non ho la barba, io direi già di lasciare un bel mi piace Perché oggi è un gran content È un content che nessuno si aspettava Nemmeno io, ve lo giuro, però oggi è successo È successo ragazzi, cioè Puoi dire di commentare con hashtag non iscritto scritto Se sei nuovo, iscriviti, do il benvenuto a tutti Ho un messaggio per tutti voi Motivazionale, e non è tipo credi sempre Nei tuoi sogni, quello che vi raccontano tutti No, qua stiamo parlando di storie vere ragazzi Se uno di voi, o una di voi Si è lasciato con l'ex o con l'ex Ex, o con l'ex, o che è la stessa cosa, non datevi per vinta, insistete. Se siete ancora innamorati, riprovateci. Tatuatevi anche voi il nome del vostro ex sulla chiappa. Ovviamente, scherzo! Non fatelo, però, fate qualcosa per colpire il vostro amato o la vostra amata. Perché fidatevi, i grandi gesti colpiscono. E Sofia ne la prova. Sto la ragazzi, consiglio ai maschietti. È mezzanotte 37 ragazzi, Uso sta dormendo, quest'ultimo periodo abbiamo rotto le palle solo a Robert, quindi direi di fare un gran scherzo Uso, lo sveglieremo in un modo eclatante. Buongiorno, anzi buonanotte. Ragazzi, link in bio per il merch spettacolo, il merch più bello al mondo. <ride> compra anche tu un pettacolo, compra anche tu un spettacolo. Però tu hai comprato il pettacolo, no? Hai comprato il pettacolo, no? la luce! Oggi vi porto un po' in giro per Milano. Il tempo non è di migliore. Mi sono preso delle gran patatine. Mi spiace Perù solo che è lui. fanculo, vai. E' in non può mangiare, però io non ce la facevo, ragazzi. Eh, non ho so saputo resistere. Oh. In questo momento il nostro Lumix Metterà del wasabi in due di quei nigiri Che verranno suddivisi 5 a testa 5 per russo, 5 per il barbuto nazionale Ovviamente noi non guarderemo E dopo mangeremo tutti e 10 i nigiri Chi si fa sgamare che ha mangiato il wasabi Perde Quindi anche se hai il wasabi in bocca Devi rimanere Impassibile. immobile Impassibile Impassibile, Impassibile. Impassibile. Questa è la sushi wasabi roulette Adesso prendiamo una testa okay, Insieme Partiamo okay. dal fondo Partiamo dal fondo Siamo? Vai Che buono eh, Sono dei mattoni sono... Merda Bagnali un po' Vai col secondo allora, Mi sembra bello pieno oh. No, ho Guarda in camera, guarda in camera. Il mio, guarda qua. Sento l'odore. Mi dispiace. Sono come noi. Sono Sono Sono il, tuo il mio non era questo ma quello prima eh hey, sbaglio? voi due mi dovete dire qualcosa ci dobbiamo dire ma no, io vedo qua che si festeggia con un durello <ride> <ride> siete qua in intimità e allora? usso? fare ma come qua è gran content qua va tutto vloggato forse qua è un po' merito mio è un pochino eh ammetto che è un po' merito tue, dai. <ride> un po' eh vabbè mi sei tatuata il mio nome sul culo però come faccio? ah proprio? dai no, <ride> che... dai, dai allora vi, la... vi lascio tranquilli ma lo voglio Ricordo. un bel bacio in camera dai, sì, un bacio vai. di ritorno <ride> <ride> beh beh <Swerving> ero <ride> eh. <ride> già a bocca wow! <ride>